Prego consigliera, per tre minuti ne ha facoltà. Grazie. Volevo solo rassicurare i colleghi eh, sottolineando che noi non ci vogliamo sostituire ad un magistrato, non lo faremo, ma in questo Dg che eh, ci hanno consegnato eh, ci sono delle attività che in realtà abbiamo già previsto all'interno della Commissione. Quindi eh, Mi sembra superfluo andare a ribadire eh, in, in un ODG che peraltro ehm, rilancia, visto che è un termine che avete usato più volte, eh, quello che è già stato discusso in commissione quando è stata presentata la delibera, commissione nella quale poi peraltro voi avete già votato favore favorevolmente. Eh, noi sì, la rilanciamo, una politica dell'abitare, così come andate a, a scrivere sempre nel vostro DG, ma lo rilanciamo nel rispetto eh, della legge e eh, mi chiedo come mai questo rilancio della politica eh, dell'abitare non sia stato fatto nei periodi giusti, quindi quando in realtà i cittadini hanno, eh, sono venuti ad evidenziare delle irregolarità, eh, passatemi il termine, e dunque sì, la rilanceremo, la rilanceremo eh, attraverso anche, anche questa commissione e nel rispetto della legge, quindi eh, vi, vi rassicuro, e, peraltro eh, è, è ridondante ecco, questo DG e quindi noi mh, voteremo contrari.